Ci occupiamo ora di gestire la testata con l'inserimento del logo, l'eventuale modifica del nome della scuola, l'indirizzo, in modo da avere qualcosa di simile al nostro modello che adesso vi mostro. Ecco, un attimo che ho sbagliato, eccolo qua. No, quindi vedete un logo con il link diretto alla home page, una scritta che identifica la nome della scuola e un eventuale indirizzo. Vediamo un po' come fare. Ci spostiamo in pannello di amministrazione e ci avvaliamo dello sprint del lavoro di Ignazio Simone di Varese che ci ha messo a disposizione degli strumenti automatici per ottenere il tutto. Spostiamo il mouse corrispondenza di aspetto tema password e ci concentriamo sui due elementi di questa pagina impostazioni logo e testa andiamo in impostazioni logo clicchiamo sulla freccia in basso e dobbiamo adesso selezionare un'immagine la cerchiamo sul nostro computer noi immaginiamo di averla messa da qualche parte, andiamo a cercare adesso qua un'immagine che potrebbe essere quella del logo di Porta Aperte sul web? Andiamo a vederlo. Dove può essere? Eccolo qua, Puzz Logo. Ok, apri. E voi non l'avete visto, però, è un'immagine piuttosto grossa. No? e Cosa fa? Il sistema automaticamente la ritaglia fino a un'altezza di 65 pixel, che è quella prevista nel nostro foglio di stile possiamo anche inserire qua anche un altro del testo una, un, una descrizione, un testo alternativo che dovrebbe essere link all'home page logo ecco, se il logo continua una scritta e è opportuno rimetterla per motivi di accessibilità, però le regole di accessibilità e i requisiti dicono che la descrizione di un'immagine deve essere legata alla funzione esercitata dall'immagine nel contesto d'uso. In questo caso l'immagine rappresenta semplicemente un logo che ha la funzione di essere il link all'home page, quindi ecco che abbiamo condensato in questa descrizione fortemente funzionale. Memorizza modifica il logo il sistema sta lavorando eh, non ho una connessione velocissima per cui bisogna avere pazienza vedete, fa il caricato è avvenuto per successo vedete anche qua un'anteprima andiamo a vedere adesso sul sito se il tutto è avvenuto con successo visualizza sito anche qui c'è un po' di attesa vedete che il nostro logo è presente, è stato messo è stato ridimensionato dell'altezza voluta ed è, è stato quindi eseguito con successo l'operazione. Se io riclicco sul logo torno alla home page naturalmente eh, con la pazienza che ci deve assistere no, in caso di connessioni lente come quella di questo momento. Fatto torniamo adesso alle ultime due fasi che la via sono la via l'eventuale pack, io qua faccio un lavoro un pochettino poco diciamo professionale magari, faccio un copia e incolla e vediamo un po' cosa capita se cioè, uno gli viene in mente di non scrivere direttamente ma di gestire questo come copia and e incolla andiamo in bacheca e andiamo a riprenderci con aspetto tema password tutti gli automatismi vado su piede vedete che qua in automatico nel momento in cui io ho inserito il eh, plugin type Advanced sono comparsi anche eh, su un sereno dei conti se ne, se ne, conto se ne ho fatto la prova precedentemente due pulsanti aggiuntivi che sono per gli acronimi faccio un CTRL V vado a vedere l'HTML, vedete, perfetto, paragrafo qui va a capo, EBR vuol dire vai a capo, Acronym type, posta elettronica certificata, PEC tra l'altro vediamo anche nell'HTML il marcatore degli acronimi eh. È acronym, title, posta elettronica certificata cioè il contenuto, la descrizione dell'acronimo e sotto title lui l'ha già preso perché qualcun altro l'aveva fatto ma se noi avessimo dovuto metterla da qua immaginiamo TEL trattiamolo come abbreviazione non è un acronimo prendo TEL clicco su abbreviazione vedete che si apre qua una finestra si sta aprendo anche lì connessione le lenta e qua metto titolo telefono cioè quello che sarebbe la descrizione viene gestita attraverso questa voce titolo sufficiente questo se fosse in lingua straniera mettevo qua il, diciamo il, eh, le due lettere che identificano no, il codice della, della nazione cioè per i, inglese N per la Spagna S e via discorrendo inserisci andiamo a vedere l'HTML e vedere come ha gestito il TEL vedete abbr title telefono si apre l'abbreviazione prima della T di telefono si chiude l'abbreviazione dopo la L di telefono quindi vedete che inserire abbreviazioni o acronimi è un gioco da ragazzi con i pulsanti propri del, del Tiny Amici Advanced qui vedete sono grigi perché? perché ovviamente agiscono una volta che voi avete selezionato un contenuto se Milano fosse una sigla, ecco, vedete che sono tornati attivi memorizza, modifiche testa andiamo a vederle qua, visualizza sito Perfetto, venuto anche col carattere giusto perché in automatico è stato messo il paragrafo. L'automatismo di immissione del paragrafo è dovuto proprio a quella configurazione che abbiamo fatto di Tania Advanced e quindi diventa proprio importante farlo all'inizio prima di scrivere qualsiasi testo che mi dice inserisci in automatico i segnaposti, cioè i segnaposti, il, il marcatore paragrafo. E possiamo ancora fare un'altra cosa in questo meccanismo splendido di, di automatismi che ci ha fatto Ignaz ma qua, sito realizzato da qua sul footer, vedete? non c'è scritto il nome allora andiamo qua su menu scusate, su bacheca e andiamo a vedere anche di inserire un'ultima personalizzazione su aspetto ancora è lentezza purtroppo che scontiamo. In caso, qui scontiamo nel senso che oggi qui in ufficio la connessione è veramente lenta per cui bisogna aver pazienza andiamo anche sul piede e qua cosa scriviamo? Qua? aggiungiamo soltanto l'autore, qui vogliamo aggiungere altre cose ma sinceramente mi sembra inutile perché c'è già tutto, mettiamo soltanto la persona Andrea inserisce inseris esattamente in quel posto lì, mettiamo che è fatto non so da Luigi Bianchi, scriviamo questa volta e, e mettiamo Valentina Rossi, memorizza modifiche piede, l'autore metteteli, mi raccomando, le persone che hanno poi lavorato nella vostra scuola per realizzare questo sito pur partendo dal nostro modello però c'è molto lavoro da parte anche di voi che siete i referente della vostra scuola per il sito web ed è giusto che compaia assolutamente anche il vostro nome andiamo a vedere qua vedete qua Luigi Bianchi e Valentina Rosso sul modello comunità tra, della comunità di pratica porte aperte sul web Bene, quindi abbiamo visto questi automatismi, siamo a buon punto e possiamo proseguire con gli ultimi elementi mancanti.